Ci va anche coraggio a prendere e avventurarsi in questi posti. Coraggio è subordinato alla volontà che hai, ma il problema è che dopo che l'hai fatto ti rendi conto che appunto non è che hai fatto una pazzia, ma hai fatto la pazzia a non averlo fatto prima. Il problema è che poi rimanere a casa non è fatica. infatti sto disperatamente cercando la maniera. Ah, sì, disperatamente no, però no, adesso mi sto ho troppe frette, però sto pensando a un modo che mi permetta di andare in giro in maniera diversa da quello che ho fatto. Il mio viaggio perché all'inizio è stato bello, dopo un po' iniziava ad essere anche stressante perché a volte facevo fatica a incontrare persone, a volte passavo giorni senza parlare con gente soprattutto nei posti dove... Ma gli incontri erano casuali o in qualche modo organizzati? Nella Basta. maggioranza dei casi totalmente casuali.